Allora, la prima domanda è um, un po' generale. Noi conosciamo Aldo Moro come figura politica, ma quali erano le sue caratteristiche anche nel periodo della formazione o le sue caratteristiche comunque personali? Vi racconto due episodi. Il primo, aprile 63, io ho cinque anni, Moro viene a Terlizzi per il comizio. Dovrebbe arrivare alle 21, arriva alle 24. Io ho imposto a mio padre di sentire Moro perché vedo mia nonna che sulle lenzuola bianche scrive con il cotone rosso votate Aldo Moro democrazia cristiana e poi queste lenzuole vengono appese ai balconi una pubblicità dell'epoca ovviamente Moro arriva a mezzanotte io ho cinque anni non parla sul palco perché il tempo è scaduto lo fanno parlare sotto il comune su un tavolino di un metro sta soltanto lui sul tavolino io sto vicino al tavolino migliaia di persone esistono le foto ovviamente capite bene che mi addormento, un po' per quello che dice che non capisco un po' perché è mezzanotte addormentandomi poggio la testa sui piedi di Moro, che non si può più muovere anche perché i microfoni dell'epoca sono grandi così lui che fa? conoscendo mio padre avendo capito che sono il figlio si abbassa mi prende in braccio, chiede il nome mio a mio padre e continua a fare il comizio rivolgendosi a me e quindi ai giovani del futuro questo è Aldo Moro ma Aldo Moro è anche quello che il giorno in cui viene ucciso non avendo visto nell'ultima settimana alcuni dei brigatisti che lo hanno tenuto prigioniero dice a chi lo uccide salutatemi i vostri colleghi la persona, esaltazione della vita, questo è Aldo Moro. Quale pensa sia l'eredità di Moro oggi, quella che persiste nella società e quali sono le cose importanti che noi giovani dobbiamo ricordare di questa personalità? Voi giovani dovete conoscere il contributo di Moro alla Costituente e dovete sapere che la vostra scuola, la nostra scuola, è quella voluta da Aldo Moro una scuola libera, democratica, gratuita, una scuola obbligatoria che serva non per farvi fare il compito, ma per farvi diventare cittadini italiani protagonisti. Nella nostra società che cosa c'è di Moro? Questa è una domanda molto difficile, ma se voi ascoltate, la preside l'ha citato, l'ha detto la Presidente Capone, se voi ascoltate l'intervento di Sergio Mattarella ieri, che era un amico di Moro e il cui fratello fu ucciso anche dalla mafia ed era il successore di Moro, Piersanti Mattarella, se potete vedete il film Il nome del popolo italiano che racconta questa vicenda, se voi sentite Mattarella, in Mattarella trovate Aldo Moro, ma lo trovate anche in tanti uomini e donne di questo paese che non fanno notizia, che sono quelli che accolgono i migranti, che sono quelli che fanno volontariato verso i disabili, che sono quelli che nell'associazionismo laico e cattolico offrono il proprio impegno per gli altri. Tutto questo è il domone. Volevo chiederle perché, comunque, questo apparente diciamo, abbandono da parte dello Stato per Aldo Moro, che non hanno comunque voluto avere niente a che fare con le Brigate Rosse. Ma guardi, il 9 maggio 79, cioè l'anno dopo l'omicidio Moro, su un giornale italiano, il Corriere della Sera, un autorevole rettore dell'Università di Urbino, Carlo Bo, scrive un articolo, Delitto di abbandono. Moro fu abbandonato, perché? Perché Yalta imponeva ad alcuni di non frapporsi all'omicidio di Moro che voleva cambiare il mondo superando gli accordi di Yalta. Dica… Alla luce anche del discorso di Mattarella ieri e dell'augurio di rinnovare la giustizia, anche con eh, la riforma della giustizia che si sta avviando, lei cosa pensa di questo profondo bisogno di rinnovare anche la magistratura e l'apparato della giustizia? Guardi, Questo paese ha necessità di grandi riforme, ma le riforme non risolvono i problemi, perché i primi a essere riformati siamo noi va bene? 30 anni fa non esisteva la raccolta differenziata della spazzatura, oggi c'è, ma se noi gettiamo la spazzatura in campagna non serve, la giustizia è un campo difficile, ci sono tanti problemi, ma non esiste riforma che riformi se non c'è la collaborazione dei cittadini e quindi torniamo a Moro, questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Noi parliamo sempre di diritti, ma i diritti si mantengono sui doveri. Voi oggi non partecipate all'aspetto economico finanziario dello Stato, perché le tasse le paghiamo noi che lavoriamo. Ma la pensione che prenderemo noi è quella di quelli che l'hanno versata 20 anni fa, 30 anni fa. Noi versiamo i contributi per consentire a voi fra 50 anni di prendere la pensione. Allora, la società non è fatta di monadi impazzite, è un tutt'uno. Se tutti spingiamo nella stessa direzione va, se spingiamo ognuno in una direzione diversa non va. Potrei farle una domanda? Uh, come ha accennato lei, appunto, c'è molta ombra in relazione a quelle che sono le notizie veritiere che, uh, diciamo, appunto, costellano questo, questo omicidio. In relazione a questo, volevo chiederle, secondo lei, in che modo la politica e in generale le figure che sono uh, portanti all'interno di una gestione dell'informazione debbano contribuire? Cioè, quali strumenti devono lottare in primo luogo tra di loro e in secondo luogo nella trasposizione delle notizie al popolo. Non c'entra la politica, il problema è nel diritto di cittadinanza. Se noi siamo pecoroni succedono queste cose, se noi siamo cittadini protagonisti queste cose non succedono, dipende dai cittadini. Se voi, dico giovani, vi interessate di... Fabrizio Moro o dei cantanti, il potere non avendo la vostra pressione psicologica fa quello che vuole, vale per il Sindaco di Lecce, per Mattarella e per il Presidente del Consiglio, vale per tutti, se intorno al potere ci sono i cittadini che condizionano positivamente il potere certe cose non le può fare. E la nostra Costituzione è nata da ideologie diverse per arrivare poi appunto a un'unica Costituzione. Che ne pensa della politica che attualmente è un po' priva di dialogo in cui o sei con me o sei contro di me? Questa è una domanda attuale. Allora la nostra Costituzione aveva all'interno del Parlamento persone che non si conoscevano venivano da mondi completamente opposti, pensate a quello liberale, a quello comunista, quello democristiano, ma tutta questa gente aveva in comune una cosa, l'antifascismo e la volontà di creare la democrazia, tant'è che la nostra Costituzione non è una Costituzione ideologica, è una Costituzione che determina, come diceva Moro, la convivenza civile, Oggi la situazione è peggiore di allora perché innanzitutto, come dice giustamente lei, non si parla di avversari, si parla di nemici e ci sono nel panorama politico, ma nel panorama sociale, perché la politica è lo specchio della società, sacche di grandissima incultura, di grandissima ignoranza, di grandissima litigiosità. Questo prescindendo dai partiti, anche perché allora i partiti non avevano mezzi, ma avevano una grandissima forza e autorevolezza. Oggi i partiti sono stati distrutti anche da una legge scellerata che ha consentito a me di fare politica per tanti anni e che non lo consente a voi, perché se tu abolisci il finanziamento pubblico della politica, tu se vuoi fare politica te la devi pagare e non tutti hanno tante risorse per potersela pagare, io sono stato formato in un partito che aveva i soldi per formare, Me, ma tutti i partiti è la stessa cosa, quando noi abbiamo abolito, colpa del Presidente del Consiglio Renzi, ma del popolo italiano che voleva questo, quando noi abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti, la politica la fanno le elite o i ricchi e le conseguenze sono un depauperamento della politica. Prima con il prosozito Zito abbiamo esaminato un po' l'escursus che ci ha portato alla elezione del presidente Mattarella Bis. Ragazzi, io ho partecipato a tre elezioni di Presidente della Repubblica, ma il ventaglio era di 20 persone. Oggi il ventaglio si è chiuso su 3-4 persone. Che significa questo? La povertà della politica attuale. Ma la colpa è anche la vostra che colpa ci avete voi che state a casa e pensate che la politica sia una cosa brutta che riguarda alcuni la politica è la più alta forma di carità ed è il modo per decidere come gestire la città e quindi quanti alberi piantare, quante scuole costruire, quanti parchi avere, quanti campi sportivi avere, che orari avere la città. Tutto questo è politica, la politica non sono gli imbrogli, quella è un'altra cosa e non fa parte la politica. Grazie e ringraziate la scuola, ricordatevi di dire che siete contenti di venire al liceo De Giorgi perché un liceo che si imbarca nella vicenda Moro è un liceo coraggioso, I Puglia ne stanno tantissime perché sono oltre 120 scuole quest'anno che hanno partecipato al progetto, però voi state tra quelli fortunati.